Ciao sono Marco, al termine di una corsetta fantastica insieme al amico a quattro zampe che pare non sia ancora stanco e corre ancora. Un piccolo consiglio durante questi due passi di defaticamento che mi portano l'automobile che mi riporta a casa. Vuoi avere soddisfazione gratificazione? Ti devi fare il culo e non per forza te lo devi fare a pagamento. A me per esempio questa mattina non è che mi abbia pagato qualcuno però puoi mettere la soddisfazione di aver fatto qualcosa che mi fa bene al corpo e che si fa sentire che mi fa bene al corpo eh, poi successivamente alla lunga, a parte il dolore alle gambe questa sera e alla schiena, eh, ti devi fare il culo assolutamente, trova qualcosa che ti piace e fatti il culo su quella cosa lì, non per forza a pagamento poi se per questo ti pagano anche allora che ben venga, ma non puoi trovare soddisfazione nel non fare nulla, la soddisfazione viene dal fare, non dal non fare, quelle persone che si vantano che in ufficio o al lavoro devono fare pochissimo e lavorano pochissimo, scansale, sono persone che non provano nessuna soddisfazione e con buone probabilità stanno proprio veramente al di sotto della mediocrità. La soddisfazione viene dal fare. L'ozio non è soltanto il padre di tutti i vizi, per come si suol dire. È anche il distruttore delle soddisfazioni, alla fin fine. Quindi, come ti dicevo, ti devi fare il culo e vedrai che proverai soddisfazione. Poi, se per questo ti pagano anche, che ben venga. Spero di esserti stato utile. Se vuoi aggiungere qualche cosa, fallo nello spazio dei commenti. Io e King, il fedele amico a quattro zampe. King, eccolo. Ci ritorniamo a casa.